Babelica presenta Genietti in Pantofole, un progetto di resistenza virale a cura del team di Prima della Terza. Buona visione! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, insieme a Babelica e al progetto Prima della Terza. Eh, oggi faremo due giochi con le sillabe, ma perché faccio questo video? Eh, lo faccio per i bambini che passano dalla materna alla scuola elementare, perciò alla prima elementare, eh, che magari adesso a causa del coronavirus hanno perso alcuni mesi di scuola, eh, di materna, e quindi eh, con questi video riusciamo a spiegare magari delle cose che non hanno capito. Quindi iniziamo subito con il video. Per il primo gioco abbiamo bisogno di un cartoncino con disegnata una mano, la scritta mano sempre su un cartoncino, due bigliettini con scritto ma e no, un pennarello e basta. Prendiamo il primo cartoncino grande e eh, facciamo, disegniamo il contorno della nostra mano. In questo caso io l'ho già fatto. Che cosa possiamo vedere nella mano? Abbiamo eh, il polso, il dorso, il palmo e le dita, ovviamente. Eh, adesso prendiamo la parola mano. E facciamo una magia che cosa succede se dividiamo la parola mano lo possiamo vedere subito ma e no infatti perché abbiamo diviso la parola mano in due eh, coppie di parole la prima coppia con scritto ma m e a la seconda coppia con scritto n e o no Infatti, se li uniamo, poi eh, viene la parola MANO. Ehm, queste qua sono delle sillabe. Sono eh, le sillabe, eh, se ne possono trovare diverse eh, dentro una parola. Adesso fate questo stesso gioco con tutte le altre parti della mano, ossia le dita, di, età, il dorso, dorso e uh, il palmo, palmo. Dopo aver fatto tutto questo incominciamo con il secondo gioco. Per il secondo gioco invece abbiamo bisogno della parola mano, non questa, i due cartellini con scritto ma e no e poi degli altri um, più grandi. Noi prendiamo adesso uh, ma, la sillaba ma, e la mettiamo qua, poi no, e la mettiamo qua. Che cosa facciamo? Troviamo delle parole che iniziano con ma, o che finiscono con ma, e delle parole che iniziano con no, o finiscono con no. Ad esempio abbiamo mare, che può iniziare con ma, e no, abbiamo noci, che inizia eh, con no. Eh, su un foglio più grande scrivete tutte le parole che riuscite eh, a trovare nel minor tempo. Ovviamente provate a farlo con delle cose che avete in casa, perciò, eh, non so, dei mobili, però adesso, ma a noi serve eh, ma e eh, no, mobili. Che cosa ci potrebbe essere con ma boh, eh, trovatelo voi. Questo video è finito, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e mettete un bel commento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!